Es bonito poder estar aquí otro domingo Y compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos da la vida. Jesús dijo, dijo que sus palabras son espíritu y vida. Y la carne no sirve de nada. Quello di cui abbiamo bisogno de lo de más de di nutrirci di più della parola di Dio. Es de, nos, uh, es de tener más de la palabra de Dios. Porque hay situaciones difíciles que vivimos en nuestra vida. Molte veces sembra que ci problemas dei problemi che sulla nostra famiglia, sulla nostra economia, sulla nostra famiglia, nostra economia, sembra che tutti si sia dimenticati di noi, pare che tutti si olvidare di noi. E a pensiamo che anche Dio si è olvidato di noi. A veces que hasta Dios de nosotros. Però non è così. Però non è così. Perché noi siamo scolpiti nella mano di Dio. En la mano de Dios. Quindi quando Dio guarda le sue mani. Dios, ve, mira le Dio quando... mira mani la nostra faccia cara. Si, guarda, c'è gloria mira, questa gloria mm. vogliamo leggere Genesi capitolo 41? vogliamo leggere Genesi capitolo 41 versetto da 50 a 52 versicolo da 50 a 52 <coughs> Genesi 41. 41 non so perché non va... <coughs> Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió a Sinad, hija de Potiferat, sacerdote de Dion. Y llamó José el nombre del primogénito Manases, porque Dios dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamándolo Efraín, porque Dios dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Amén, José siempre he dos hijos. José tuvo dos hijos, y Manasés y Efraín. y En el Antiguo Testamento se habla de agricultura, de cómo, el campo, de cómo trabajar los campos. Pero en la realidad, estas cosas no son cosas que tienen que ver con la agricultura, sino que son cosas que tienen que ver con nosotros. Per esempio l'Apostolo Paolo dice che non si deve mettere la museola davanti al bue che trebbia. Ah, bueno. Dice che non si deve mettere la. Bozal. Bozal. Bozal. Bozal. Bozal. Bozal. Delante del. Uh... La vacca. Ah, De la vacca che trilla. Che Che come. Que come. ¿Mm? però dice anche che questo non è stato scritto per le vacche Pero dice que eso no fue por las vacas, ma è stato scritto per noi sino por quindi quando noi leggiamo le cose che riguardano l'agricoltura que que questo ha un significato spirituale per noi oggi per esempio Gesù parlava del seminatore che spargeva il seme per esempio Gesù parlava dell'uomo uh, che de, uh, espargeva le semillas e però questo seme andava a finire sulle pietre, non andava a finire sulla strada. E questo aveva sulle rocche, sulle pietre. Però questo aveva un significato spirituale. Però questo aveva un significato spirituale. E c'è qualcosa di speciale in Isaia 28 al verso 28. E c'è qualcosa di speciale in Isaia 28, versicolo 28. Che è quello di cui vogliamo parlare oggi. Che que è quello di cui vogliamo parlare oggi. Isaia 28, versicolo 28. Il pan si trilla, ma non sempre lo trillerà, né lo comprimirà con la rueda de su carreta, né lo chebrantará con los dientes de su trillo. Dio ci dice che il pane non si trilla per sempre. Dio ci dice che il pane non si trilla per sempre. Quindi, cosa significa questo? ¿Y qué significa esto? Que si tú estás pasando por momentos difíciles, por, momentos difíciles dificultad, por dificultades un vida, en un área de, la, de tu vida, esto no será para siempre. E i versetti che abbiamo letto di, eh, di Giuseppe di José sono una dimostrazione perché Giuseppe inizia la sua storia che era un ragazzo felice con la sua famiglia perché José inizia la sua storia era un, un chico felice con sua famiglia era, era una persona integra. Non era un peccatore, non era un peccatore. I suoi fratelli, dice la Bibbia, che erano dei peccatori la Biblia dice que sus hermanos eran pecadores. y que lui soffriva per il peccato dei suoi fratelli. che él sufría por el pecado de sus hermanos. parlava col padre dicendo al padre guarda che i miei fratelli stanno facendo questo e Y por eso le decía al padre mira que mis hermanos hicieron esto y esto. y los hermanos en vez de arrepentirse de sus pecados. Odiavano sempre di más a su hermano. E addirittura il padre gli fece una veste speciale. Hasta el padre le hizo un vestido especial. di colori. Lleno de colores. E i fratelli ancora di più. Y los hermanos lo odiaban aún más. Quando Dio ti dà qualcosa di speciale? Quando Dio ti dà qualcosa di speciale. Tu ti renderai conto che la gente intorno a ti no es feliz. te non è felice. che la gente a tu alrededor non è felice. Se tu prosperi in una cosa, nel tuo lavoro, nella tua vita... Se tu prosperi in algo, nel tuo lavoro, nella tua famiglia... La, la gente invece di dire ah che bello, sono felice per te... La gente invece di dirti, ah che bello, sto felice per te... Si mette là e dice, diciamo, ah, però... Si pone lì, però... Piena di no. invidia. Piena yeah, di invidia invece di essere spinta a cercare di più dalle cose che tu hai ottenuto è lì a eh, eh, vivere di gelosia de celos. se una persona ha ottenuto di più nel tuo lavoro una más en el trabajo, questo deve essere per te una spinta a migliorare per poter ottenere di più perché se quella persona l'ha ottenuta la puoi avere que tu, porque si esta persona lo obtuvo, tú también puedes. Sì, un uomo, uomo di Dio viene usato da Dio con tanti doni e tante profezie? Sì, un nome di Dio, è usato da Dio con tanti doni e profezie. Questo deve essere de per te un motivo di cercare di più da Dio. Eso tiene que ser para ti un motivo para buscar más de Dios. ¿Qué significa que como Dios lo ha hecho con la persona, lo puede hacer también contigo? Porque significa que como Dios lo hizo con esta persona, también lo puede hacer contigo. Pero afortunadamente, i fratelli erano gelosi di Giuseppe. Pero lamentablemente los hermanos estaban, celo uh, estaban celosos de José. No cambiaron la propia vida para ser más, a no su vida para ser más similares a Jesús. Tolsaron de en medio a los que le lo molestaban. Tomaron a José y se lo solo vendieron. Sí gli tosero da tosso questo vestito che Giuseppe aveva Le il vestito che José e non lo hanno venduto come schiavo lo come immaginate che un giorno Giuseppe si è svegliato nella sua famiglia con il suo vestito? Imagínense che un día José se despertó in su familia con un vestito. E la notte si è andato a dormire come schiavo. E la notte si dormire come schiavo. In un giorno lui perse tutto quello che aveva. Dia, que perse la sicurezza della sua famiglia. La de sua famiglia. Perse eh, l'affetto la, dei genitori. Perdió l'affetto dei de sus padres. Perse il cibo, la casa, perse tutto. Perde sua comida, sua casa, di tutto. E Giuseppe non aveva colpa di quello che era successo. E José non aveva colpa di quello che stava passando. E alla fine si ritrovò schiavo in Egitto. E alla fine si rivolgeva schiavo in Egitto. Però la benedizione di Dio era su Giuseppe. Però la benedizione di Dio era su José. E anche se Giuseppe era schiavo, hasta si era esclavo, prosperava come schiavo. Prosperava come schiavo alla fine diventò il capo degli schiavi al final se volviò il jefe degli esclavati e iniziava a vivere una vita abbastanza normale e iniziò a vivere una vita abbastanza normale era schiavo era esclavo però comunque viveva meglio degli altri schiavi però vivia meglio che gli altri schiavi. però un giorno mentre lui stava facendo le sue cose in casa però un giorno mentre lui stava facendo le sue cose in casa viene tentato dalla moglie di Potifar la moglie di Potifar lo tenta e lui per essere fedele a Dio y él, para fiel a Dios, finisce in carcere. Sapete cosa significa stare male per essere fedele a Dio? Sapete lo che significa male per averle stato fedele a Dio? Uno si aspetta che quando tu sei fedele a Dio, le cose ti vanno meglio. Alguien espera que cuando te respira a Dios las cosas te van mejor. Pero a veces pasa que la prueba es tan fuerte. Que cuando tú haces la cosa correcta, la que cosa que viene de Dios, que cuando haces lo correcto, que es lo que viene de Dios, inizi a empiezas a pasar pruebas y problemas. El hecho de que estés viviendo una prueba. Non significa che sei un peccatore o sei fuori dalla volontà di Dio. Non significa che eri un peccatore che stai fuori dalla volontà di Dio. Se stai vivendo una prova, si vivendo una prova, potrebbe essere proprio la conferma che sei nella volontà di Dio. Può essere la conferma di che stai nella volontà di Dio. E quindi Giuseppe finisce in carcere. Però se termina la carcere. Però mentre in carcere arriva una piccola speranza. Però mentre carcere una piccola speranza. Arrivano due prigionieri speciali. Llegan dos prisioneros especiales: el copiere y el panettiere del faraón, el, de, el que guarda las copas y el que hace el pan para el faraón. Y tienen sueños. Y José te la dice: Wow, yo no soy capaz de interpretar los sueños. Y José dice: Bueno, pero yo soy capaz puedo interpretar sueños. Ven aquí, ahora te, los, te los interpreto. Pero mi recomendación: cuando tú vienes al faraón, eh, di de, de mí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? che si dimentica che si olvida e Giuseppe si ritrova per altri due anni nel carcere e Giuseppe si incontra per altri due anni più in la carcere svegliandosi la mattina nel carcere despertando la mattina in la carcere per dei peccati che non aveva commesso lui per peccati che non aveva commesso lui e mentre era lì nella prigione e mentre si stava in la carcere pensava che tutti ormai si erano dimenticati di lui pensava che tutti si avevano olvidato di lui la sua famiglia si era dimenticata di lui. Su famiglia si aveva di lui. Potifar che lui aveva servito si era dimenticato di lui. che era il suo jefe e aveva di lui. Il copiere che lui aveva aiutato in i sogni si era dimenticato de las copas que le había ayudado para interpretar los sueños, y se había olvidado de él. Y mientras estaba ahí sufriendo, el pensamiento, el pensamiento iba a Dios. Señor, también tú te has dimenticado de mí. Señor, tú también te has olvidado de mí. Que, que ero ragazzo, los sueños que había hecho cuando era chico, ¿qué fines han hecho? ¿Dónde se fueron? Y muchas veces, cuando atravesamos las dificultades y los problemas. In molte avvezze quando passiamo per difficoltà e problemi. E primo pensiero che facciamo, Dio si è dimenticato di me. La prima cosa che pensiamo è es che que Dio si è olvido de mi. Le promesse che Dio ha fatto, dove stanno? Las promesas que Dios hizo, ¿dónde están? Ah, vabbè, Dio si è dimenticato di me. Dio ha olvido de mí. Quindi non vado più in chiesa. Llano voy a la iglesia. La colpa è del pastore. La culpa es del pastor. Non so perché, però sempre la colpa è del pastore. Non sé por qué, pero la culpa siempre es del pastor. E non voglio sapere più niente di Dio. Llano quiero saber nada de Dios. Però Giuseppe mentre era lì nella prigione. Il re y... aveva una crisi. El tuvo una crisis. Aveva un sogno che nessuno era capace di interpretare. Tuvo un sueño que nadie podía interpretar. E qualcuno disse in quel momento. Y alguien dijo, en este momento. Ah, io mi ricordo di una persona che sapeva interpretare i sogni. Mira, io mi ricordo di una persona che poteva interpretare i sogni. Giuseppe era lì pensando che tutti si erano dimenticati di lui pensando todos si de él. e nel palazzo del re stavano parlando del suo nome del re de il re stava parlando di Giuseppe il re stava parlando di José. All'improvviso lo mandano a chiamare. De lo mandano a Gli fanno tagliare i capelli. Los pelos. Gli fanno cambiare i vestiti. Cambiar los Gli mettono un anello. Le ponen un Gli danno alla fine il carro del re, Le dan hasta el carro del re. e lui diventa il viceré di Egitto. E al secondo in Egitto. Quella mattina lui si è svegliato nel carcere. Esta mañana él se despertó en la cárcel. Pero él andò a dormire nel palazzo del re. Pero se fué a dormir en el palacio del rey. Con un nuovo vestito. Con un nuevo vestido. Con un nuovo carro. Con un nuevo carro. Con una nuova vita. Con una nueva vida. Dalì a poco avrei avuto una nuova moglie. Di aì a poco tempo che aveva tenuto altre cose. E finalmente un figlio. E por fin un hijo. È quando ebbe questo figlio disse lo voglio chiamare Manassé. E quando tu ese hijo Manases, Dio mi ha fatto dimenticare tutte le mie sofferenze. Dio mi ha fatto tutte le In un solo giorno è cambiato tutto. En solo un día todo. Come in un giorno perse tutto. Come in un giorno ha tutto. In un giorno entrò nel proposito che Dio aveva per la sua vita. Dio può cambiare tutta la tua vita in un giorno. Dio può cambiare tutta la tua vita in un giorno. E molto spesso lo fa. E molte volte lo fa. Proprio per dimostrare che è lui che alla fine sta governando sulla terra. Questo per dimostrarti che è lui che sta governando la terra. È lui che sta governando la tua vita. Que tu per questo la parola di questa mattina. La che lui non va a distruggere il grano per sempre. Che non triglierà il trigo per sempre. La tua vita non può essere sotto prove per sempre. Tu vida no siempre será bajo pruebas. Viene el momento en que le promesas promesse all'improvviso arriveranno. Viene llegarán. el momento en que de la noche a la mañana te despertarás de una manera. y, dormir una y te harás dormire a dormire de otra. Entrerai usirai dal carcere. Uscirai dalla cárcel. E alla fine te al vasa en el propósito que Dios aveva para tu vida. Questa, questa storia è simile alla storia di tanti no? di, di noi che hanno vissuto momenti di gioia, che vivieron momenti di gozzo, però ad un certo punto sono stati anche momenti di grande prova, però di repente fueron momenti di gran prova e se oggi tu stai vivendo in prove o in difficoltà o, o non vedi ancora le promesse che Dio ti ha fatto o no que te questa parola è per te perché Dio ti sta dicendo che il grano non può essere triturato per sempre trigo no siempre, uh, la prova non può essere per sempre no arriva il momento in cui quello che Dio ha detto lo compirà Llega el momento en lo, que Dios, lo que Dios dijo se cumplirá. Porque lo que Dios ha dicho es potente, hay que poderlo realizar. Porque Dios tiene el poder de cumplir lo que Él dijo. Cuando nosotros queríamos venir aquí, lo contamos siempre. Siempre contamos de cuando teníamos que venir aquí. Las bancas eran todas chiudas, era el lockdown. Con los bancos todos cerrados por la cuarentena. La persona que quería comprar la casa, tenía que hacer la hipoteca. Eh, però mi diceva, guarda, purtroppo la banca è chiusa, non si può fare però nulla. Però il è sta serrato, non possiamo farlo. È impossibile. È impossibile. Però dalla sera alla mattina ci chiamarono. Però dalla notte alla mattina ci chiamarono. E andammo a firmare. E fuimos a firmare. Non davano buco a nessuno. Non davano ipoteca a nessuno. A noi sì. Però a noi sì. <ride> cioè a quello che ha dovuto comprare la casa. no? <ride> bueno, al che hai dovuto comprare la casa. Perché Dio è potente di aprire una strada nel deserto. Perché Dio ha il potere di avere un cammino nel deserto. Quando tutto sembra chiuso, Dio fa una strada. Quando tutto pare serrato, Dio ha un cammino. Perché lui non permette che il grano sia trillato per sempre. Perché Dio non permette che il trigo sia trillato per sempre. Lui non permette che la tua vita sia distrutta per sempre. No lui non si può dimenticare di te. La Bibbia dice: la di Se olviderà la mujer dello che dio a luz, L hai detto, Ah, ah si dimenticherà di lei. Ah, può mai dimenticarsi la donna di quello che ha in grembo, anche olvida anche se lei si dimenticasse. Io nunca mi olviderei di ti. Io non mi dimenticherò mai di te. E aquí, en las palmas de las manos, te tengo esculpita perché ti ho scolpita nel palmo della mia mano. Delante di de me sempre stanno i tuoi davanti a me ci sono sempre tu de ti. i tuoi muri, i tuoi destruttori e i tuoi assolatori uh, saldranno da te, i tuoi distruttori destruttori uh, usciranno da te come può Dio dimenticarsi di te? come può Dio dimenticarsi di te? sapete oggi la gente si fanno i tatuaggi ¿Sabes? la gente oggi si fa tatuaggi per non dimenticarsi delle persone para no de e molti uomini si fanno il tatuaggio della donna amata e molti uomini si tatuano il nome della sua mujer Perché pensano che sia per sempre perchè creen che sia per sempre e tu vedi questi tatuaggi e vedi questi tatuaggi con Maria Maria, e dopo è cancellato, e poi si borra Anna. Anna, e dopo è cancellato, se borra Giuseppina, Josefina. e dopo è cancellato, se borra. Francesca, Francisca. e dopo è cancellato, e, se borra otra vez. e poi passano da quest'altra parte, parte Nicoletta, e poi è cancellato, Nicoletta, e si <ride> e così via. E, e, e alla fine finisce tutti i posti, e alla fine eh, <ride> termina tutti i lugares. non sa più dove scrivere. Io non so dove scrivere. E quello che non si dovevano dimenticare mai. E non si devono. Dopo due mesi già si sono dimenticati di quella donna. Dopo de due mesi già si hanno olvidato. Così molte volte sono gli uomini. Così sono gli uomini. Ah, io sarò con te per sempre. Io starei conti per sempre. Ho fatto la cosa giusta. Ho corretto. Lì con il fiore. Lì con la flor E dopo una settimana già stanno insieme con loro E poi una settimana già stanno con un'altra así son los hombres y las mujeres también pero Dios no es así cuando Dios toma un empeño contigo lo hace por siempre però se anche lui si potesse dimenticare. Però hasta si, si ovvià. Perciò c'è il tuo nome, la tua faccia scolpita sulla mano. Perché si tienes tua cara scolpita in su mano. Perché lui non si può dimenticare di te. Perché lui non può dividarsi di te. Se passano delle situazioni e dei problemi nella tua vita. Se si passano situazioni nella tua vita. È perché Dio qualcosa sta facendo. È Dio sta algo. Giuseppe era lì e stava piangendo. Stava, stava e nel palazzo del re già si stava parlando di lui. E nel palazzo del re già si stava parlando di lui. Perché quando arriva il momento, perché quando llega il momento. Qualcuno si ricorderà del tuo nome. Del tuo nome. Un esempio Davide. Un esempio David. Era lì in mezzo alle pecore. Davide era considerato la pecora nera della famiglia lo consideraban la oveja negra de la familia. Cuando llegó el profeta de fuera, el padre puso todos sus hijos ahí. Mise il primogenito. Primo genito, il primogenito. Secondo il secondogenito. Il secondogenito. Il terzo. Il quarto. Il, quarto il, quinto, il quinto. Il primo era alto era bello. Il primo era alto e guapo. Il secondo un poco più bassino, però comunque era forte. Il secondo un po' più basso, però era forte. Il, il terzo già era un po' più basso, un pochettino più brutto. Il terzo già era un po' più basso, gli era un po' più feo. E l'ultimo era proprio brutto e corto. <ride> e l'ultimo era feo e basso. Nessuno... <ride> Però stava lì! Però stava lì! Ma davide neanche lì era! Però david nisiquiera era lì! L'havano lasciato con le pecore! L'havano la lasciato con le pecore! Perché la famiglia non lo considerava! Perché la famiglia non lo considerava! Anche dopo che fu un dal profeta! Tambien dopo che fu un giro per il profeta! Un giorno fu al campo della battaglia! Un giorno fu al campo della battaglia! E i fratelli lo guardavano con odio! Che ci fai qua? E i primi lo guardavano con odio! Che fai qua? Vattene con le pecore in mezzo al deserto! Vete con le pecore in mezzo al deserto! Nessuno! Della sua famiglia credeva in lui Nadie della sua famiglia credeva in lui Però un giorno succede un problema Però un giorno passa qualcosa Saulo non riesce a riposare e a dormire Saulo non può dormire Per favore, recupera Però no, non riusciamo a roffare Saul non riusciva a dormire. Saul no podía dormir. La Bibbia dice che c'era un cattivo spirito che lo tormentava. La Palabra dice che uno spirito che lo tormentava. Lui non riusciva a dormire la notte, Saul. Él no podía en la noche. E quindi gli danno un consiglio: danno un perché non prendi qualcuno che suona così che ti allevi un pochettino questo dolore. Perché non tomi salvo qualcuno che suona per che ti allevi questo dolore? E all'improvviso una persona disse... E una persona disse... Io conosco un uomo che si chiama Davide. Io un che si chiama David. Sa suonare. sa toccare. E l'eterno è con lui. E l'eterno è con lui. In mezzo al palazzo del re... In mezzo al palazzo del re... Quando il re aveva un problema... Quando il re aveva un problema... Qualcuno non si sa come... Alguien, no se sabe como, fa il nome di Davide e Davide si ritrova nel palazzo del re e Davide si incontra nel palazzo del re Daniele, Daniele. era già nel palazzo, del nel palazzo del re però aveva cambiato, era cambiato, di re. Però cambiato il re e adesso salio, eh, arrivò il re Balsasar, si chiama. e re Balsasar, e un giorno, mentre stava mangiando Balsasar Y mientras el rey estaba comiendo, empezaron todos a ver una mano que hacía una escrita cerca de la pared. Y todos se pusieron mucho miedo. Porque no se entiende lo que estaba escrito cerca de la pared. E mentre erano lì a, a risolvere questo problema. mentre Una donna disse Io conosco un uomo. Che si chiama Daniele. Che Daniel. Lo Spirito di Dio è su di lui. El de Dios está sobre él. E lui sa risolvere. Questo problema quando arriverà il momento della tua difficoltà, il della difficoltà da qualche altra parte lado, già stanno facendo il tuo nome stanno tuo nome. Mefiboshet. Mefiboshet era il figlio, Jonathan, il figlio di Jonathan, il nipote di Saul il nieto di Saul. E quando erano scappati dal palazzo, y se del palacio, era soltanto un bambino piccolo, solo era un niño pequeño, cadde a terra, se cayó al suelo, si, si era rotto il piede, y se el pie, e è cresciuto col piede storto, y con el como del otro, torcido. torcido. E quindi questo bambino era cresciuto nella paura e nel dolore. Questo niño aveva crescuto con miedo e dolore. Perché essendo un discendente di Saul. Perché un discendente di Saul era il pericolo che gli potevano potevano uccidere, gli potevano togliere la vita. C'era il pericolo di che poteva incogliere. E la Bibbia dice che lui si nascondeva in una famiglia. E la parola dice che lui si nascondeva in una famiglia. Però un giorno Davide si sveglia. Però un giorno Davide si desperta. E fa un pensiero all'improvviso. E pensa algo de repente. Non c'è nessuno dei discendenti di di Saul che possiamo benedire no de los de Saul que e qualcuno dice c'è un uomo che si chiama Mephibosh e qualcuno dice 'Hai un uomo che si chiama Mephibosh che si trova lì e allora Davide dice andatelo a chiamare e David dice uh, ve, ven e chiamalo, perché voglio bendecirlo Mephibosheth tutti i giorni mangerai la mia mensa tutti i giorni mangerai la mia mensa ti darò tutte le terre di tuo padre ti darò di tuo padre e ti proteggerò da tutti i mali e ti proteggerò da tutto il male. in quel giorno si nascondeva per paura dei suoi nemici in questo giorno si miedo a sus enemigos all'improvviso si ritrovò a mangiare alla tavola del re. E si ritrovò con campi, con terre che non sapeva neanche di avere, e con campos e tierras que ni di tener. E con la benedizione di Dio: il grano non può essere trillato per sempre. Viene il giorno del nostro Efraim. Viene il Dio del nostro Efraim. Viene il giorno del nostro Manasseh. Viene il Dio del nostro Manasseh. Viene il giorno in cui Dio ci fa dimenticare tutte le sofferenze che abbiamo avuto. Viene il Dio in cui Dio ci ha invitato tutte le sofferenze che abbiamo tenuto. E viene Manasseh. Il giorno in cui Dio ci fa prosperare lì dove abbiamo avuto le sofferenze. Il Dio dove ci ha prosperato, lì dove tenere le sofferenze. Dove fu benedetto Giuseppe? Dove fu benedito José? In Egitto dove lui era schiavo. In Egitto dove era schiavo. Lì prosperò. Lì prosperò. Dove fu benedetto Daniele. Dove fu benedito Daniele. A Babilonia dove era stato deportato. In Babilonia dove fu deportato dove fu benedetto Giacobbe? dove fu benedetto Jacob, Jacob? in Aran. En Aran nei posti dove tu hai sofferto è proprio lì che Dio manifesterà la sua gloria, su gloria. perché il grano non può essere trillato per sempre perché il grano non trillato per sempre Dio non si è dimenticato di te Dios no se de ti. Dio non si è dimenticato delle promesse che sono state fatte no e all'improvviso Dios abrirá una puerta E de repente Dios abrirá una puerta All'improvviso tutto repente tutto cambiará. All'improvviso si ricorderanno todo tuo nome e ti De repente se recordarán del tu nombre y te llamarán. Qualcosa succederà. Algo va a pasar. porque mientras tú estás piangendo, Dios ya está Dio già operando. obrando. Viene el giorno della tua Viene il de ver las unas cumplidas. Viene el momento in cui que tutto quello che Stavi aspettando, viene il tempo in cui tutto lo stavi sperando, tutti i sogni che ti sono stati rubati via, tutti i sogni che ti hanno sido robati, si realizzaranno all'improvviso: si realizzaranno de repente. Perché Dio, quello che ha detto, lo que Dios dijo, è potente a poterlo realizzare: tiene il potere di hacerlo. Non importa se torno a te, tu vedi il carcere, non importa se al di te vedi la carcere o se intorno a te tutti si sono dimenticati di te o se alrededor di ti tutti si sono dimenticati di te l'importante è che lui non si sia dimenticato di te lo importante è che él non si sia dimenticato di te perché anche se sei nel pozzo più profondo come Geremia? perché anche se sei nel pozzo più profondo come Jeremia oppure nel carcere più brutto come era uh, Giuseppe o nella carcere più profonda come era José. lui è potente da poterti mettere nel palazzo del rei de re. e se lo ha promesso lo farà e lo promettò lo farà perché Lui mantiene sempre quello che ha detto. Perché él sempre cumple con lo che ha detto. Amén. Allora vogliamo avere un momento adesso per pregare. Que Quindi vogliamo avere un momento per orar. Salutiamo le persone che ci seguono in diretta. Salutiamo i due fratelli in diretto.